In questo mio video vorrei fare un po' due chiacchiere con voi riguardo al cristianesimo. Di fatto ci stavo pensando un po' in questi giorni riguardo a questa cosa e mi sono venute un po' di idee in mente che vorrei condividere. Allora, prima di tutto um, a volte mi viene chiesto se sono cattolico, se sono cristiano, eccetera. Io non, non sono niente, cioè io non sono appartenente a nessuna religione. Eh, particolare. Sono affascinato comunque da, da, da tutte le religioni perché nascono da un modo per percepire Dio e poi ovviamente degenerano tutte, tutte quante, eh, nella funzione di religere, cioè di legare in qualche modo, no? E quindi mh, degenerano perché c'è un motivo per cui degenerano e non è il motivo chissà quale mh, complottistico, diciamo così, no? Ma è un motivo molto tecnico, direi, cioè che le cose, gli insegnamenti, la percezione diretta eh, del divino diviene massificata e quindi diviene una sorta, un corpo di, di roba, ok? Di pratiche, di credenze, di fedi massificate. È qui il vero passaggio da qualcosa di iniziatico a qualcosa di completamente profano, completamente proprio veramente che non c'entra niente con Dio alla fin fine. Il vero passaggio è questo, cioè dall'individuo alla massa. Allora il rapporto con Dio è sempre individuale, infatti considerate che eh, nella magia Intendo proprio nella pratica della magia, quando vai a fare la ritualistica, eccetera, eccetera, si dice spessissimo che la magia è scienza eh, sacra e divina, ma questo basta anche vedere qualsiasi grimorio antico, qualsiasi veramente, lo osservate, ci sono continui riferimenti al divino che, parte che, che discenda sulla tua operazione magica e... Sempre comunque ogni passaggio viene fatta l'invocazione a Dio, viene fatta la chiamata a Dio e viene, vengono chiamati gli angeli, vengono chiamate le potenze riferite sempre a un principio primo creatore dell'universo, un principio primo sostenitore dell'esistenza, un infinito che dà origine a tutte le cose, cioè c'è sempre questo riferimento perché... Perché il, in magia, vi dicevo, che si parla del contatto con Dio, ma del percepire il Divino. Non si parla mai di credere in Dio. Ecco perché vi dico che io non appartengo a nessuna religione, perché io cioè, ho questo concetto qua di percepire il Divino. E si lavora anche su questo, cioè arrivare a percepire direttamente il Divino. Ovviamente ci sono de de dei passaggi anche, perché non, non è che uno subito percepisce immediatamente, no? Però andando avanti, piano piano ci arrivi veramente. E Percepire il divino è completamente diverso da credere in Dio, va bene? Quindi questo è un po' un concetto iniziale, ma di cui mi piaceva parlarvi. Cioè, credere in Dio non vuol dire veramente niente. Avere fede in Dio non vuol dire veramente niente. Cioè, è una deviazione massificata, perché il vero poi, incontro che tu hai con Dio è individuale. È un po' veramente come l'incontro con la morte. Non si può massificare la morte, giusto? Cioè, tutti possiamo magari unirci, eccetera, eccetera, ma al momento poi della morte sei solo. E eh, eh, l'incontro con il divino vero è così, cioè tu devi cercare Dio veramente da solo, a tu per tu, eh, e devi prenderti quindi la responsabilità di dire io sto cercando Dio, perché eh, altrimenti entri in una di queste masse, in una di queste robe che sono andate fuori da Dio, non c'entrano proprio nulla. Allora, io stavo pensando, però ovviamente anche se non c'entrano niente, hanno degli, de delle ottime eh, spunti, delle ottime riflessioni che dobbiamo sempre prendere, no? È un po'... A me piace nella vita, diciamo, cogliere eh, delle piccole pepite di oro che trovo nel cammino, no? Non mi piace focalizzarmi sulle cose che sono inutili, su... magari... È, è raro che le cose siano del tutto inutili o che le cose siano del tutto sbagliate. In mezzo a una cosa molto sbagliata c'è sempre un angolo, no? Un, una piccola pepita d'oro appunto, no? Fateci caso anche in altri ambiti, anche in altre cose. Non esistono le cose completamente sbagliate, le cose completamente eh, inutili, eccetera. Fate caso nella vostra vita a cosa avete fatto fino ad ora. Beh, sì, magari non è stato l'ultima cosa che vi ha realizzato del tutto, ma di sicuro niente è stato inutile, ok? Quindi l'inutilità, siccome è un controsenso, perché praticamente, parlando sempre di Dio, Dio non fa niente che è inutile, ok? Quindi nessuna nostra esperienza in realtà è stata inutile. E quindi iniziare a vedere le cose in un modo proprio positivistico, cioè in un modo di dire, ok, in mezzo a tutta questa melma che io non considero proprio mh, di valore. Qual è la cosa di valore? E quindi è il focus, no? Invece di dire no, è inutile, non mi piace, io anche se ci fosse un 1% di qualcosa in mezzo al tutto, 100%, io mi concentro su quell'1%. È un po' un'attitudine. Allora, il cristianesimo io stavo pensando un po' in questi giorni. Praticamente... Uh, dunque, mi, cosa mi può venire in mente pensando al cristianesimo? Prima di tutto, che è una uh, religione molto moderna, cioè stiamo parlando di 2000 anni, quindi è veramente è, è un nulla in confronto a, uh, cioè non è nemmeno un inizio di qualsiasi cosa. Una divinità per essere stabile deve avere, cioè, i loro cicli sono proprio diversi, deve, deve essere esistente e venerata per 7000 anni, quindi non è nemmeno una vera uh, divinità che è nata, capite, quindi è proprio, cioè, <ride> pensando al cristianesimo mi viene da pensare a, a, a, un, a un proprio a un inizio di qualcosa, ok, un'altra cosa che mi viene da pensare, quindi una cosa molto giovane, una cosa molto moderna, un'altra cosa che mi viene da pensare ovviamente è il fatto uh, di essere una cosa che deriva da un'altra, cioè, chiaramente, il libro, la Bibbia, eh, e tutto l'Antico Testamento è, ehm, è, è praticamente è la, è la Torah ebraica, ok? E quindi mi viene in mente che non è una religione che nasce dal nulla, ovviamente. Nasce da cosa? Dalla religione del personaggio principale che sarebbe Gesù. Quindi Gesù è chiaro che era ebreo. Quindi Gesù, tutte le cose che le ha realizzate, è chiaro che le ha realizzate essendo ebreo, in qualità di ebreo e quindi magari praticando le, le, le scienze e le tecniche iniziatiche cabalistiche eh, a questo punto di, di tutto ciò, um, è ovvio, cioè dire che appunto il cristianesimo non è ebraismo eh, è molto forzata, ok. Uh, poi che altro mi viene in mente? Mi viene in mente che, mh, diciamo così, il, il personaggio Gesù. Allora, diciamo, secondo me questo è l'aspetto eh, negativo di tutta la religione. Allora, a me piace molto il cristianesimo, vi dico la verità, mi piace molto perché ehm, è una religione che comunque ti porta a quello che vi dicevo un po' all'inizio, è vero, c'è il Papa, ci sono i preti, eccetera, eccetera, è vero, però comunque chi lo pratica, eh, la preghiera alla fin fine la fai da solo, quindi... Il rapporto con Dio in effetti c'è, eh, il rapporto a tu per tu con Dio, in cui tu puoi chiamarlo Dio Padre, in cui è un Dio che tu mh, lo chiami Dio d'amore, quindi il rapporto, diciamo, il lato positivo veramente, partiamo dal lato positivo. Secondo me un lato molto positivo del cristianesimo e che ha veramente cambiato un po' i cuori degli uomini è questo distaccamento, pur essendo partito dall'ebraismo, si è distaccato un po' dalla loro cultura eh, come popolo, perché loro hanno molto, gli ebrei, hanno molto, secondo me, troppo, questo concetto di essere il popolo eletto da Dio, di essere il popolo super importante rispetto a tutti gli altri che non sono niente, ok? Uh, se loro si fanno prendere troppo da questa storia, diventa una religione culturale l'ebraismo, ma il rapporto con Dio loro non, non, lo, non ce l'hanno se si fanno prendere troppo da questo aspetto, ok? Ed è un aspetto che nella Torah è molto presente, uh, se ti focalizzi su quello e non capisci ovviamente poi eh, il lato iniziatico delle, della faccenda, tu veramente ti concentri troppo sul popolo, ok? Israele sul popolo, che noi siamo il popolo eletto da Dio Tutti gli altri sono inferiori, eccetera, eccetera Veramente, cadi in questa trappola e ci rimani fino a quando non muori Il rapporto con Dio è chiuso completamente Perché non sei individuo, ma sei popolo, collettività, massa Dio si trova solo da soli Non è possibile che tu lo trovi come popolo Detto questo, secondo me, il lato molto bello e meraviglioso del cristianesimo è questo, cioè che veramente ti riporta un attimo al rapporto tra te e Dio, eh, perché tu comunque anche quando preghi fai il Padre Nostro, l'Ave Maria, è un rapporto proprio da te in ginocchio con eh, il Divino, e questo secondo me è una cosa meravigliosa, ed è proprio il dono che questa evoluzione, questa eh, diramazione, diciamo, ha portato. L'aspetto che io non capisco molto, ed è l'aspetto un po' più negativo se ci si casca come le perecotte, <ride> è l'aspetto di Gesù. Allora, da un, da un discorso che aveva l'ebraismo, no? eh, così come ovviamente c'è anche l'Islam, che è un discorso di dire che Dio è uno, e questo è un discorso meraviglioso, cioè si inizia a capire che non ci si rivolge più alle divinità ma ci si rivolge al principio uno di tutti gli esseri, all'essere stesso, non ci si rivolge a una delle divinità. Oggi va molto di moda dire che eh, Yahweh di qua e di là a là, sembrano tutte delle persone che sono sulla nuvola e ti dicono «Ehi, tu vieni, sei con me!» Non è così, cioè il cuore è veramente quello di rivolgersi, non, appunto, è anche la parola che ci devia, di rivolgersi non a un Dio, perché un Dio, si dice, allora gli altri dei No! Infatti spesso nelle scritture viene detto il Dio di tutti gli dèi, il Santo di tutti i santi, il principio di tutti i principi, proprio per dire che io mi rivolgo al numero uno, ci sono tanti numeri, io non mi rivolgo ai principi naturali delle forze, ai principi cosmici, ai principi... Io mi rivolgo eh, all'essere stesso, ok? Quindi, e questa è una cosa meravigliosa delle religioni chiamate monoteistiche, ma proprio in questa ottica però, cioè nell'ottica di rivolgerti alla prima fonte, alla prima origine, a, a da cui poi per esempio gli dei eh, tutte le forze, sono nati anche loro da questa prima fonte. E questo va bene il senso, cioè di rivolgersi al numero uno, ok? Ehm, numero uno che infatti, eh, ecco, allora, co con l'arrivo di, di questo Gesù, diciamo così, eh, secondo me eh, alcune persone, appunto tantissime, la maggioranza, no? l'insegnamento per le masse, cristiano in questo caso, è stato un po' veramente deviato, perché Gesù è visto come un personaggio, va bene? Quindi è visto come una persona. E io però non, non importa se è il figlio di Dio, non importa se è eh, così, io no, cioè, smetto di rivolgermi, eh, smetto di, di, per, di arrivare a percepire Dio perché percepisco Gesù che è una persona. E quindi cioè, nascono quelle robe del tipo Gesù: eh, pensa, fammi da intermediario tra me e Dio. Cioè, si signori, è come se gli ebrei si iniziassero a adorare Mosè, per esempio, no? Proprio perché Mosè era praticamente un grandissimo mago, cioè una, una, um, uno dei più famosi, appunto. Uh, come se loro uh, lo riconoscono certo, riconoscono in Mosè un personaggio biblico uh, di enorme valore ma non per questo gli ebrei si mettono ad adorare Mosè Okay, è importante come differenza, invece questa nuova. Mh, il cristianesimo ha, è un po' caduto su questo discorso, cioè è iniziare ad adorare un personaggio, ma così anche eh, parliamo un secondo della Maria, della Vergine Maria, no? Perché secondo voi se si continua ad adorare anche la Vergine Maria? Facevano prima a togliere tutto e a lasciare soltanto Gesù, tanto è partito da Gesù, lasciamo solo Gesù, no. Ci sono dei motivi esoterici dietro questo, cioè che il cristianesimo per potersi, diciamo, imporre anche in Italia e per poter nascere veramente, eh, queste cose qua non vengono mai fatte a caso. Si devono sempre seguire le forze universali e le leggi che regolano la natura. Se, se, se non le sei, Anche se vuoi fare qualcosa di male, per esempio, te devi sempre seguire le leggi naturali perché altrimenti ti si ritorge tutto contro o comunque non fai nulla. Cioè, il discorso è sempre quello. Allora... Eh, il discorso è questo, che in Italia c'era la, la terra italica, proprio, è una terra della Divina Madre. Quindi, se tu vuoi creare una religione in Italia e vuoi che questa succeda, abbia successo in qualche modo, deve rimanere una religione della Divina Madre. E il cristianesimo, questo forse vi potrà sembrare un po' strano, ma il cristianesimo, se voi ci fate caso, rimane proprio nella sua base, proprio primaria, solo il principio, poi tutto il resto magari no, ma è proprio il suo principio, rimane la religione della Divina Madre. Vi spiego subito il perché, ad esempio, c'è questa figura un po' mistica, un po' strana, che è la Vergine Maria. E eh, se voi osservate alcuni piccoli retroscena, per esempio andate in Francia, ogni chiesa è consacrata alla Notre Dame, non soltanto quella lì che poi è bruciata, ma eh, in parte, ma tutte le chiese per obbligo, eh, quando vengono consacrate, vengono consacrate alla Nostra Signora, Notre Dame, ogni chiesa. Anche in Italia, ora non mi ricordo se proprio tutte quante, o, ma comunque la maggior parte delle chiese. le Durante la consacrazione vengono consacrate alla Madonna, non a Dio, non a Gesù, ma alla Madonna. Questo è molto importante capirlo, uh, basti vedere un altro aspetto, la Litania dei Santi, che è una liturgia uh, essenziale nella Chiesa Cattolica, per esempio, la litania dei Santi, quello lì che si dice Sant'Antonio da Padova prega per noi, Santo Geronimo prega per noi e si va avanti. Quando si arriva alla Madonna, a Maria, no? Ci sono tantissime voci Maria Immacolata, Maria Assunta, Maria... A un certo punto è molto interessante notare un piccolo dettaglio che ovviamente viene sfuggito da... a molti, no? Si dice Santa Maria, Madre di Dio. In questo modo la Chiesa dichiara, capite, che la Maria è la madre di Dio, non la madre di Gesù, perché altrimenti nella litania c'era madre di Gesù, no? No, la madre di Dio, quindi è vero, loro fanno preghiere a Dio, loro chiamano Dio Padre Onipotente, loro chiamano Dio, ma dichiarano molto, molto, vedete, quando poi le cose le vedete non ve le togliete più, dichiarano molto chiaramente in maniera esplicita che uh, Dio ha una madre, cioè Maria, Maria madre di Dio. Dichiarando questo si mette la religione nelle mani della grande Dea, nelle mani della Divina Madre. È questo il vero... Uh, nucleo del cristianesimo e per cui il cristianesimo in Italia può, almeno fino a, ad oggi, insomma, ha potuto sussistere eccetera eccetera. Vi sembra strano, vero forse? Ma vi ripeto, se si dichiara che la base, l'origine, è quella poi, diciamo così, la, la colpa, tra virgolette, è del fedele che non è attento, è del fedele che non è arguto che non sa leggere quello che invece viene detto proprio chiaro e tondo. Non è che viene detto a mezze linee, viene detto chiaro e tondo, va bene? Quindi, vi ripeto, mh, torniamo un attimo al personaggio di Gesù. Allora, Gesù è un personaggio molto misterioso, molto misterioso, perché partiamo soltanto dal suo nome, Gesù. Mh? Gesù, Yoshua. Yo cioè, vi pare che tra tutti i profeti, tra tutte le persone doveva nascere proprio uno che si chiamava esattamente come il tetragrammaton eh, ebraico, eh, Yod He Vav He? Ora vi, vi metto una scritta qua. Eh, vedete, Yod He Vav He è il tetragrammaton ebraico. Praticamente, per chi non lo sa, in tutta la Torah eh, è presente questo nome di quattro lettere. Allora. Il nome di Dio, secondo appunto gli ebrei, non è pronunciabile, quindi quando sentite in giro Yahweh, Yahweh, Yahweh, lo dicono gli altri, ma eh, si sa benissimo che il nome di Dio per definizione non è pronunciabile. Eh, quindi, alcuni dicono perché la pronuncia è stata smarrita, visto che nell'antica scrittura ebraica non c'erano le vocali, quindi nessuno sa poi questo nome come deve essere pronunciato. Ci sono anche altri motivi, ci sono delle leggende legate a questo, ma è chiaro che comunque per principio generale il nome vero di Dio tu non lo puoi pronunciare, perché appena pronunci sei nel creato, nella creazione, non sei più uh, nel, nel, nel, in Dio, no? Ma non vorrei essere troppo... Metafisico su questo vorrei essere un po' più concreto anche qua uh, parlando sempre del cristianesimo Gesù Joshua cioè vedete ora vi faccio vedere il, il nome di cinque lettere vedete Yod-He Shin Vav-He questo è Gesù Joshua cioè eh, quindi eh, mi torna molto sospetto il fatto che un tipo eccetera si chiamasse esattamente così e eh, guardate un po' il caso, è stato preso. Allora, quindi questo è il cuore poi eh, della de modifica che ha fatto il cristianesimo, cioè di aggiungere una scin, ed è praticamente quel fuoco che vedete anche nel cuore di Gesù, quel fuoco eh, anche nei quadri a volte lo vedete, no? Ecco, quella è raggiunta della scin, del fuoco... De de Dell'amore, forse, dentro al nome eh, impronunciabile di Dio. Quindi vedetevi, Yod He Shin Vav He. Uh, quindi, in base a questo, naturalmente, nascono tutte le tradizioni, che poi sono esoteriche, anche iniziatiche, uh, che vedono in questo il modo di uh, far magia, ovviamente, e quindi il modo di, per esempio, invocare, uh, mettendo la Shin all'inizio, uh, appunto, Yeshua, per esempio, oppure il modo di bandire e di togliere, quindi mettendo la Shin un po' più là, Yeho Vashah, ok? E, e in questo modo, ovviamente, avviene l'opposto. Qui si entra quindi in un insieme di pratiche uh, magiche teurgiche che possono utilizzare esattamente il nome di cinque lettere, ok? Um, quindi quello che è stato fatto sicuramente uh, con il cristianesimo è stato quello di creare una nuova magia, quello di uh, creare qualcosa che potesse, diciamo, dare possibilità di uh, ritornare a diretto contatto con Dio e questa è una cosa meravigliosa perché io vi ripeto, ora siamo alla conclusione di questo semplicissimo video due parole fatte uh, in amicizia tra noi vi ripeto che il contatto con Dio, con il Divino, uh, deve essere uh, assoluto quindi deve essere il contatto con il principio primo dell'universo. Potete chiamarlo come vi pare. Potete chiamarlo, per esempio, la Dea. Se a voi vi piace di più il lato femminile, lo chiamerete la Dea, va bene? Se vi piace il lato gnostico, lo chiamerete l'essere no? di tutte le cose. Uh, arrivare piano piano a percepire il Divino è veramente uh, una cosa meravigliosa ed è quello che ci si auspica ma può essere fatto solo in maniera individuale quindi eh, una delle pratiche meravigliose è parlare con dio cioè iniziare la notte a lume di candela a parlare con... all'inizio ci si sente un po scemi ma iniziare a parlare con dio e raccontare quello che si vuole raccontare, percepire e chiedere appunto a Dio di essere in grado di percepirlo, chiedere che ogni tuo passo sia rivolto verso Dio, chiedere che ogni tua parola sia detta da Lui e che tu possa essere di aiuto per le persone che ti circondano, per le persone che incontrerai. Iniziare questo, questa serie di, eh, di pratiche, appunto, mistiche in questo senso, ti portano piano piano alla conoscenza di Dio. E siccome ognuno di noi è diverso, la, la conoscenza di Dio avverrà in maniera diversa. Ci sono persone che, appunto, avendo conosciuto il Divino, hanno iniziato a danzare. E hanno iniziato a danzare e basta, praticamente. E con la danza insegnavano gli insegnamenti. Ci sono persone che hanno iniziato a scrivere per esempio due righe i koan, no? Ad esempio, cioè due righe tipo l'uccello canta, il lago è silente. Boom. Punto. Questa è la ecco, <ride> dato al discepolo, poi il discepolo doveva riflettere, riflettere, riflettere anche per anni su questo koan che gli era stato consegnato e però risolvendolo otteneva l'illuminazione, in quel caso lì. Eh, quindi vedete che un po' da tutte le parti del mondo ehm, riuscire ad arrivare al contatto diretto con Dio è, è proprio il diritto dell'essere umano. Un diritto che nessuno ti deve togliere, eh, tanto meno sovrastrutture, chiese, di qua e di là. Quando vedete delle pratiche di aggregazione tipo delle preghiere fatte insieme di qua di là potete ovviamente ehm, dire grazie però alla fin fine eh, non sono la via giusta perché si vanno a creare delle forme pensiero comunitarie, delle forme pensiero che poi vogliono cibo, praticamente, delle società, delle mh, associazioni, dei gruppi di, di queste robe, gruppi religiosi, eccetera, eccetera, ma eh, non si va poi, anche lì ci si dimentica di Dio. Cioè guardate che i modi per dimenticare, dimenticarci di Dio sono tantissimi. I modi per dimenticarci di Dio sono un'infinità quasi, ma ricordate che il modo per ricordarci di Dio è uno solo. Solo tu puoi saperlo perché, come dicono anche i più grandi maestri, davanti a Dio tu puoi presentarti soltanto nudo e da solo. Qualsiasi sovrastruttura, qualsiasi abito in più che tu metterai non farà altro che allontanarti da Dio. Inizia proprio un viaggio, perché quando tu conosci il Divino, il Divino lo vedi in ogni cosa, per esempio, e capisci, inizi a conoscere la natura, Iniz inizi a conoscere le stelle, inizi a conoscere le leggi che stanno operando. Quindi Ricordatevi un po' questo discorso che è molto semplice ma potrebbe far riflettere. I modi per dimenticarsi di Dio sono tantissimi, ma il modo per ricordarsi di Dio è uno e uno solo. E nessuno potrà mai farlo al posto tuo, nessuno potrà essere lì per te a farlo al posto tuo. Né un profeta, né un maestro, né nessun altro.